Bentrovati ad un nuovo video tutorial dedicato a Microsoft Fly Simulator Oggi finalmente decolleremo e faremo quello che viene in gergo chiamato un circuito di traffico è la prima cosa che voi dovete imparare a fare quando vi sedete alla guida del vostro aeroplano perché e che cos'è un circuito di traffico? Intanto il perché, perché fare di circuiti di traffico è il modo migliore per prendere dimestichezza con il decollo e con l'atterraggio. In altre parole, grazie ai circuiti di traffico, voi imparerete eh, come si decolla e come si fa eh, un giro intorno all'aeroporto e poi come si atterra. Che cos'è un circuito di traffico? Beh, un circuito di traffico... È eh, sostanzialmente un giro intorno all'aeroporto quello che noi faremo è decollare nel nostro caso da Ciampino pista 15 andare leggermente oltre la pista vireremo a destra eh, andremo ancora un pochettino verso destra poi rivireremo ancora verso destra ci posizionere posizioneremo in maniera parallela alla, alla pista andremo un pochettino oltre la pista, vireremo un'ultima volta a destra e poi ci riallineeremo alla pista per atterrare. Questo è quello che viene definito circuito di traffico. Ora, lo so, lo ribadisco e lo ripeto, questa non è una scuola di volo, non stiamo eh, qui ad insegnare le regole del volo, quindi probabilmente alcune cose non le dirò, saranno imprecise e vi rimando a canali... YouTube molto più preparati di me su, su queste cose o alla documentazione online che si trova su come si vola, le regole, del, le regole del volo eccetera eccetera quello che noi adesso vogliamo semplicemente fare è fare il nostro primo volo qualche informazione però possiamo darla eh, su come si fa un circuito di traffico il circuito di traffico intanto viene fatto o a destra o a sinistra rispetto alla pista e eh, questa scelta non è a nostra discrezione ma è, è una scelta condizionata dalle regole dell'aeroporto ogni aeroporto ha delle regole sulle virate che bisogna fare per il circuito di traffico prendiamo per esempio Ciampino, ok? per fare un circuito di traffico a Ciampino non possiamo andare a sinistra una volta che abbiamo decollato, perché? Intanto perché a, a sinistra dell'aeroporto di Ciampino c'è eh, un centro abitato e quindi non è buona norma ecco, fare dei circuiti di traffico su un centro abitato e soprattutto un po' più in là ci sono dei, eh, diciamo degli ostacoli okay? in, in altezza che potrebbero darci problemi. I circuiti di traffico a Ciampino si fanno con virate verso destra, ovviamente partendo dalla pista 1-5. Eh se partissimo dalla pista 3-3 eh, eh, le virate sarebbero a sinistra in altre parole dobbiamo fare il circuito di traffico su quest'area come funziona una volta che avremo eh, una volta che avremo decollato una volta che ci saremo staccati da terra eh, dovremo andare ancora avanti ok prose proseguendo sulla, eh, diciamo su sulla pista immaginaria eh, fino ad arrivare ad una quota di circa 2 -300. Piedi. dopodiché potremo ritrar ritrarre i flap e fare la prima virata verso destra continueremo chiaramente a salire saliremo, saliremo, saliremo quando saremo all'incirca intorno ai 5-600 piedi eh, potremo fare un'altra virata l'ennesima verso destra e continueremo a salire fino ad arrivare ad una quota ad un'altezza di circa 1000 piedi arrivati poi eh, un po' In avanti quindi con la pista che dovrebbe stare all'incirca a 45 gradi rispetto a noi inizieremo la discesa quindi eh, diminuiremo la velocità e cominceremo a scendere piano piano eh, apriremo i flap ovviamente perché dovremo avere sempre i flap quando atterriamo e quando decolliamo viriamo verso destra e dopo poco ci riallineeremo alla pista 1.5 di ciampino Pronti per il nostro atterraggio. Prima di iniziare a volare, tra poco premeremo il tasto vola, de... mettiamoci d'accordo sui nomi, che sono molto importanti quando si vola, ok? La pista, ok, abbiamo detto che è la pista. Una volta che abbiamo decollato e lasciato terra, andremo avanti e vireremo, abbiamo detto, verso destra. Questo braccio si chiama braccio di controbase, ok? La virata successiva ci porterà nel braccio parallelo alla pista, che si chiama sottovento. Abbiamo un'altra virata verso destra, che ci porterà nel braccio, che viene chiamato base, mentre l'ultimo tratto, prima di atterrare, quindi l'ultimo pezzettino, l'ultimo segmento di circuito, si chiama finale, che ci riporterà appunto sulla pista. Ecco, questa è la nomenclatura per eh, appunto metterci d'accordo su come chiameremo, le varie fasi del volo. Eccoci, siamo all'interno del nostro Cessna, pronti a decollare. Se avete messo le impostazioni tutte su facile, eh, sarà molto eh, agevole, ecco, fare il nostro primo circuito di traffico, perché Avremo Fly Simulator che disegnerà per noi la strada che dobbiamo seguire. Questo è uno dei vantaggi che abbiamo nell'impostare la modalità facile. In altre parole, quando decolleremo vedremo poi il sentiero che dovremo seguire per fare correttamente il nostro circuito di traffico. Oh, non l'ho detto nella scorsa lezione, lo dico oggi. Sulla vostra tastiera potete utilizzare la freccia su e la freccia giù per salire o scendere, o meglio per alzarvi e abbassarvi. Il mio consiglio è, quando volate, di posizionare la vista in maniera tale da avere tutti i controlli principali sotto sott'occhio e chiaramente anche una buona visuale della, della pista e comunque della, de, della strada che dovete seguire. Oh noi cosa faremo? Decolleremo come detto e vireremo subito a destra faremo delle virate di 90 gradi quindi noi siamo sulla rotta 1.5 vireremo a destra di 90 gradi e andremo a seguire per un breve periodo la rotta 2.4 poi vireremo ancora a destra per rotta 3.3 torneremo a virare per rotta uh, 0.6 no per rotta scusate 6.0 e successivamente torneremo in finale eh, riallineandoci alla pista sulla rotta 1 5 per aiutarci possiamo utilizzare questo indicatore rosso che possiamo spostare con questa manopola normalmente viene utilizzato per la gestione dell'autopilota ma noi l'autopilota in questo caso non lo utilizzeremo e questo indicatore rosso ci potrà essere molto utile come punto di riferimento perché dopo essere decollati ci assicureremo che questo indicatore stia appunto in questa posizione poi gireremo a destra e questo indicatore eh, scivolerà eh, di 90 gradi e così via quindi tenendo d'occhio questo indicatore avremo la vita un pochettino più semplice dovremo tenere d'occhio anche la velocità ovviamente noi decolleremo quando avremo raggiunto i 60 nodi terremo d'occhio ovviamente l'altimetro perché noi dovremo raggiungere una quota di 1000 piedi da terra quindi un'altezza e non un'altitudine di mille piedi da terra e poi piano piano dovremo ricominciare a scendere eh, può essere utile quando si è a terra posizionare l'altimetro in maniera tale che segni zero in maniera da avere dei riferimenti eh, diciamo mh, corretti sull'altezza e la distanza che ci separa dal suolo e non sulla eh, distanza che ci separa dal livello medio del mare quindi con questa rotellina portiamo l'altimetro a zero, terremo d'occhio anche questo indicatore che è la velocità verticale, come detto, e siamo pronti a decollare. Allora, togliamo la visione della cloche, che in questo momento non ci serve. Assicuriamoci che i flap siano posizionati almeno ad una tacca. Potete utilizzare i tasti da F5 ad F9 per modificare l'estensione dei flap. Ok, siamo pronti. Questo è il freno di parcheggio, lo togliamo se utilizzate un joystick che è cosa buona e giusta potete utilizzare le manette del joystick per dare potenza altrimenti dovete utilizzare questa leva per dare potenza al motore il mio consiglio come già detto di utilizzare un joystick con manetta in maniera da poter fare queste operazioni nella miglior, nella miglior, nel miglior modo possibile diamo tutto gas al motore freno di parcheggio tolto, l'aereo si sta muovendo ok 40 nodi 60 nodi tiriamo indietro leggermente la cloche e decolliamo può esserci del vento eh? bisogna stare molto attenti perché il vento è qualcosa che tende a spostarci dalla nostra, dalla nostra rotta noi stiamo andando per rotta 1, 5, come vedete stiamo salendo di quota quando arriveremo intorno ai 300 piedi potremo eh, retrarre completamente i flap con il tasto F5 F5 via i flap Ok, continuiamo a salire quando arriviamo intorno a quota 500 piedi potremmo fare la nostra prima virata a destra e andare per prua 2.4.0 delicatamente ruotiamo continuiamo a salire e prendiamo la rotta 2.4.0 attenzione quando virate l'aereo tenderà a scendere delicatamente non come sto facendo io ok 2.4.0 raggiunto ci riallineiamo assetto orizzontale continuiamo sempre a salire attenzione perché il vento potrebbe spostarci fuori rotta ok 2.4.0 dopo poco possiamo girare ancora verso destra continuando a salire e prendere prua 330. Siamo arrivati intorno ai mille piedi, quindi possiamo diminuire la potenza del motore. Vedete che compare già il sentiero che dobbiamo seguire. Questo è uno degli aiuti che ci dà Fly Simulator. In altre parole, con, questa, con queste guide noi sappiamo qual è la strada che dobbiamo seguire per, per fare correttamente il nostro, uh, il nostro sentiero, okay? la, il nostro circuito. Diminuiamo la potenza del motore, smettiamo di salire, anzi siamo anche leggermente troppo alti, riportiamoci all'interno del sentiero, diminuiamo la potenza del motore perché stiamo andando comunque troppo veloci, ce lo indica, ce lo suggerisce già Fly Simulator, Smettiamo di salire, e riportiamoci intorno ai, ai mille piedi orientativamente. Ok, vedete quando si inizia a giocare a Flight Simulator. Utilizzare la versione semplice ci aiuta ad avere anche un'idea di quello che dobbiamo fare. In questo caso, di qual è la strada che dobbiamo fare per tornare a casa a terra e completare correttamente il nostro circuito di prova continuiamo a decelerare leggermente siamo a mille piedi e siamo esattamente alla quota a cui dobbiamo essere per spare correttamente il nostro circuito di traffico ok continuiamo a decelerare e cominciamo a scendere anche eh, perché siamo ormai alla fine del nostro braccio vedete lì c'è la pista lì c'è l'aeroporto di Ciampino siamo ormai alla fine possiamo iniziare a a scendere piano piano ricordate che quando scendete dovete diminuire la potenza dei motori perché altrimenti la velocità tenderà naturalmente ad aumentare quindi noi cominciamo piano piano a scendere cercando sempre di seguire quello che è il nostro sentiero di discesa no quella che è la, la strada che ci suggerisce eh, flight simulator con queste guide ok dovete andare lenti ma non lentissimi eh. possiamo aprire i flap dare una tacca di flap in più per aumentare la portanza e quindi per poter avere delle velocità eh, inferiori ora qui stiamo ancora andando troppo veloce ma per ora per il momento non preoccupiamocene troppo, siamo intorno ai 75 nodi più o meno come velocità più o meno ci siamo anche se il gioco ci suggerisce di rallentare un pochettino se volete diminuire un po' la velocità andate a diminuire la manetta, ok? Cercando ovviamente di non diminuire troppo, altrimenti eh, l'aereo va in stallo e automaticamente eh, il vostro gioco finirà, nel senso che l'aereo precipiterà. Serve una velocità minima per poter eh, stare in volo no? e avendo noi esteso i, i flap possiamo permetterci delle velocità leggermente più basse del solito eh, però ecco non esageriamo con velocità troppo basse altrimenti il nostro aereo smetterà eh, di volare siamo in quello che viene chiamato in quella che viene chiamata base che è l'ultimo braccio sostanzialmente il penultimo braccio che eh, ci separa poi dal finale che è eh, l'ultima parte del circuito in cui tra l'altro stiamo per entrare ok, viriamo ancora a destra vedete come stiamo rispettando la rotta che avevamo visto prima no? quindi 60 gradi ora viriamo e ci riallineiamo per rotta 1-5 che è la rotta della pista di Ciampino Mirate morbide, non come ho fatto io vedete che ci stiamo riallineando adesso con la pista e andremo a chiudere eh, andremo a chiudere il nostro circuito siamo leggermente bassi ma non è un problema non è un grande problema attenzione sempre alla velocità non troppo veloci ma nemmeno troppo lenti è un gioco che richiede un po' di esercizio all'inizio può essere difficile poi uno prende mano e le cose migliorano ok ora quella è la pista dobbiamo allinearci continuare a scendere Diminuire la potenza dei motori e quando stiamo per attaccare quindi quando stiamo per toccare terra dovremo eh, ritirare a noi leggermente la cloche per sollevare leggermente il muso ecco a questo punto spegniamo completamente il motore o meglio togliamo completamente la potenza al motore continuiamo a scendere gentilmente quando stiamo per toccare terra tiriamo il muso in alto leggermente fino al touchdown ok a questo punto potremmo decidere di tornare a, a, allo spend al parcheggio o se vogliamo continuare possiamo ridare nuovamente manetta riestendere i flap di un'attacca, tornare ai nostri 60 nodi e ridecollare per un secondo circuito di traffico quello che abbiamo fatto è un touch and go, ovvero toccare terra e poi riprendere quota. Mi fermo qui, non farò un altro circuito di traffico, il mio consiglio per il momento è quello di prendere dimestichezza con questo esercizio e provare a eh, fare tanti atterraggi tanti e deco tanti, tanti decolli eh, consecutivi e tanti circuiti per prendere dimestichezza con queste piccole prime prove di volo. Al prossimo video tutorial, ciao grazie!